Buonasera a tutti chiamo, e ben... vale. tornati sul canale Novel Electric Studios, <coughs> sono ancora messo male. Abbiamo cambiato, lo... cambiato la location e vi invito a iscrivervi subito se non lo avete fatto, lasciare un no. mi piace se volete qualche A vedere la serie e commentate se avete richieste particolari. No, bene. <coughs> Teoria da qualche parte. No, no, Dagli e in questo episodio cosa faremo? Non lo so <coughs> Benissimo <coughs> Intanto facciamo partire Nel frattempo <coughs> eh, Io andai Dov'è? Là Ok sì. Eccoci qua Intanto stiamo su una montagnetta Stavo mettendo delle scale perché sto facendo la, la torre. Per adesso metto così provvisorio perché... Oh, aspetta un attimo. Vi faccio... Io non ho visto niente. Non so niente. Perché qua da un episodio all'altro c'è metà roba già fatta. Sì, è vero. Vado avanti parecchio. Se raga... Vado, vado avanti io, con che un treno. Che vuol a tempo. <coughs> ok, come altezza direi che però adesso come prima potrebbe bastare a 100 iscritti regaliamo anche un barattolo di pesto. Pesto. pesta vero mai amiche lì ah ok sono appena precipitato giù morto? no ho perso solo due cuori allora questa è la novità ah. <coughs> è la mia nuova spada di diamante questa qua oh, eh. che a dire il vero è la prima sta. ho deciso di nominarla e tenerla in vita perché è stata la prima spada che ho forgiato come si chiama? Excalibur la famosa wow. spada indistruttibile che bella poi qui farò una porta che porta e collega la torre porca miseria le musole e siccome sta venendo notte vi porto a vedere la le novità ah oh, meno male allora. non l'ho visto niente attimo quel sentiero lì l'hai fatto te? si sì. bello devo anche sistemarlo un po' però perché non mi piace troppo spigoloso intanto guardate il muro che figata eh, lo sto facendo su a una velocità incredibile però è una porta un po' piccola si sì, infatti quel cavallo ci rimette sempre un cuore Gli ha sbatto la testa quel cavallo, cavallo è, no? lì lì cosa hai scritto? No, biblioteca <coughs> qui ho fatto la biblioteca con l'anticamera per camera dove? Eh. qui c'è i libri incantati C'è messo un libro incantato lì? In... si <coughs> sì. sono di livello basso ma mi andavano bene così per provare. Qui ci sono i libri. E non ci, non ci sono. E qua ci sono le materie prime che devo ancora mettere. Devo ancora fare. la carta? si sì, ci sarà la carta e le pelle per fare i libri. Quindi vediamo perché sennò arriva io. <coughs> devo, devo ancora sistemare, devo metterla da pietra. E poi si accede qua sotto. A una precamera, un'altra camera dove abbiamo la.. <coughs> la. Una craft box. Esatto. E lì ammiriamo il muro che ho creato. Poi, a sguardo basso, saliamo le scale. Perché a sguardo basso? Ah, Perché qua. E qui abbiamo la nostra libreria. Devo ancora finire tutto il giro. Non mi ricordo di quanto dovevo alzarla per renderla al massimo, ma è già abbastanza alta, mi e pare è già abbastanza alta però come livello sì. quindi sì, forza, sì. potrei tagliarla anche così farò una o due altre due pile e poi basta e poi farò tutte le pareti tipo farò una con le librerie là dietro e arriva anche sopra sarà una figata <coughs> e quindi poi ci atterreremo però adesso è solo funzionale diciamo. si sì. poi appena incantato il piccone e la spada può anche tornare al livello 1 e non me ne frega niente mi farebbero comodi anche i, i cosi gli stivali a terraggio morbido <coughs> questa è la nostra libera si vi faccio vedere il panorama che si ammira da qua sopra guardate che figata è, è bellissimo adesso devo chiudere qua tutta la vetrata farò e, <coughs> e sopra cosa c'è? sopra non c'è niente c'è la montagna che ho anche fatto un buco scoperto là ma in questo episodio cosa andiamo? In, in questo episodio volevo andare, adesso qua ci saranno zombie sicuramente perché li ho sempre visti, ah sì, nel, nella <coughs> vecchia casa di là, ci ho rimesso, rimesso mezza casa perché mi sono trovato un, un creeper dentro che mi è esploso, lì farò un'altra porticina, una Sì, vedi tutte le fornaci per farla esatto. le roll, le, il muro esatto, e là che è il nostro amatissimo cavallo là c'è un amatissimo scheletro devo sperare che mi lasci in pace per la notte sti cazzi no fortuna che te una mira proprio da merda ah, un arco incendato ah, un arco incendato si, ecco, due scheletri magari te lo dai. no, non mi dà. Porca di quella miseria ladra e Sì. Qualche... Fanculo Aia È morto La mia spada, la mia spada Sì, gli è morto Cazzo hai sei perso tutte le esperienze No, tutte le fottutissime esperienze, bastardi di merda là, ma no, ci cioè, appenderò Le mie fottutissime Guardi se è dato l'arco inciantato No non va dato un cazzo. che mio Allora, la nostra spada. Questo mi serve come per farmi la carta, quindi andrà a finire là dentro. Là c'è un.. Cos'è? Cazzo. ma è... un pezzo di albero forse. Ma cos'è che lì che sta volando? Carbone! Cos'è? Ah sì, un pezzo di albero! <coughs> cos'è che l'ho bruciato però? Ah c'è una foresta. Sono parti nascoste queste. E io direi che lì non c'è. Potrebbe esserci la villa qua. Che villa? La villa. Io direi di esplorare qua. Terra che abbiamo, se sì. in casa ci barrichiamo dentro per la notte. Guarda destra, a destra, Comunque qua sotto bisogna stare attenti perché a volte c'è qualche zombie. <coughs> come, come, come? Eh, sotto gli alberi c'è. Ah qua. giusto. Taci porco mm. Sarebbe comodo avere una visuale dall'alto Dovrebbero dirci nei commenti se magari l'hanno visto E noi no adesso vediamo se riusciamo a eh, Andiamo in a... un punto a bello alto certo questa non è una, una, una buona risorsa di legno coscura Sì esatto vicino a casa siamo sulla vetta del mondo e lì a destra? Mm. vai da cazzo oh qua si vede bene carbone carbone un cazzo non c'era niente terzo terzo terzo. Terzo di. Là. Oh là c'è la pianura. Oh, oh c'è la pianura di là. Dove? Destra. Sì, c è. Quella... Molto probabile che ci sia. Ah, è quella, quella... Che... quella là che porta a casa Ok, via. ok. Strano che non c'era un villaggio. No, infatti, sto ancora cercando un villaggio, quindi se riusciamo a trovare il villaggio e villaggerì fare come Cosa c'è dentro di utile? Le carote. Devo ancora prendere un parco, mi servono i parchi Non ho neanche un po' si sì, ho un oro ho setterotto in flash. Ma partita è partita E' una craft stiamo. table. Ah, oh, no. lì c'è un'altra pianura. Questa però. questa pianura qua non l'ho mica. non è mia. Non è mia sta pianura. Non è Beh, mia! È il non è mia! Forse abbiamo qualche speranza! Forse abbiamo qualche speranza! Ci dai! Il problema è che ci mette un bel po' a caricare, quindi se c'è un villaggio magari ci finiamo dentro senza saperlo. Cos'è, cos'è, cos'è? È, cos è, cos è? <ride> no, un banco di sabbia. Direi che ci rivediamo quando hai caricato tutto. Dai Il villaggino, anche piccolo, anche piccolo, solo di una casetta. Proviamo a salire. Proviamo a salire, proviamo a salire. Raga, vi prego, datemi qualcosa. Qualcosa di buono anche. Ma no, meglio che ti ritorni a casa. Due cazzo di Oh, cazzo mi ricordo? Oh guarda a sinistra, a sinistra, qua lì! Oddio! Raga, abbiamo trovato il villaggio! Che tega! Eh, trovato... Ok, ora dovrò collegare uno dei binari qua. Il problema è. Qualcun che culo è che l'ho visto, ma. Come me? cazzo si fa a tornare? domani ma in caso passi la notte lì? Cazzo, sì. Cazzo c'è da andare a dormire. Si. E come? Guarda se magari hanno già un letto. Vieni in sì. quella casa lì. Ma come le fanno però? Oh mi chiudi fuori Eh di notte sì Oh ma come cazzo E lì di notte vengono... C'hanno già i libri C'hanno già i libri Raga hanno anche una crafting table Quella lì tutto Eh ovvio Intoltanto gli dispiace però Guarda Guarda per 26 Uh lo sai Ma un cazzo Secondo sì. rotto il flash no ma c'è la carne marcia Sì, se lo 7 ne vuole altre 30 e mi sa che adesso sono cazzi Sì. sì. beh dai vai nell'altra quell'altra parte cioè cambia esploriamolo un po' che se no va Ma quello lì dove hanno fatto la porta tocca spaccare quello Ok. Ce la faccio qua l'aspedetta? No, anche te caschi. No? Caschi. Eeeh, sei fuori. Non ce la fai. No, non ce la faccio. Neanche con la rincorsa. Però potrei fare una roba. Allora. Gli occhio però che rischio sta. Adesso sì. Yeah, adesso is... sì. No. Beh, adesso puoi saltare. Adesso puoi saldare. Ho oh, finalmente l'alba. Vedo l'alba, vedo il tramonto, vedo il sciole, vedo il salto! Altro che parkour ragazzi! Ma dentro quella casetteria non c'è niente. Boh non lo so. quando dovrebbe preparato tutto dagli fuoco. No. <coughs> Raga facciamo parkour, parkour estremo. Oh cavoli! cos'è? Lo zombie di villaggero che è stato infettato. Cos'hai preso? Una ah sono i, tutti i villaggeri? Sono stati infettati. È male perché dopo. Ok, fuori uno. Da dove sali? Perché ci sono così tanti zombie? Aiuto. si sì, anch'io sono sconvolto, va bene? dove sono? cioè vuoi dirmi? cioè tutti i nostri villetti miseriaccia tua Mi ha preso fuori però un po' di esperienza cazzo si, sì. qualcosa, dire qualcosa, vuoi qualcosa ah è quello tipo rotten flash e... no? rotten flash no? ok Ma allora vi salutiamo, per questo è tutto. Un Facciamo un saluto elettrizzante a tutti e prossimo episodio forse. Il concorso? Prossimo episodio. Ah, questo qua l'abbiamo stoppato. Sì. Ah. Eh, verrà diviso in due episodi, questo qua perché è in due parti, perché non abbiamo abbastanza spazio. e Saremo giornale prossimo. Spero di sì. Quindi. Speriamo di trovare anche un dojo e un saluto realizzato e ciao!